Luca Marcheggiani in questa serata tenuta al centro diagnostico italiano in via San Bon 20 a Milano per un, un incontro sull'allenamento e la valutazione funzionale eh, dottore che cosa ci consiglierebbe ai giovani che intendono approcciarsi al calcio sia a livello amatoriale sia a livello dilettantistico o professionistico che intendono praticare ovviamente uno sport e sono alle prime armi cosa consiglierebbe? Beh, sicuramente consiglierei che il um, discorso di, di trovare e cercare quantomeno dei professionisti eh, capaci, adeguati, con delle eh, condizioni specifiche. Sul, non tanto sulla preparazione o sulla tecnica calcistica ma soprattutto sulla valutazione funzionale del soggetto che comprende un discorso sia di valutazione strutturale posturale ma anche della funzionalità del soggetto stesso che potrebbe più o meno predisporlo ad eventuali infortuni perché eh, ci potrebbe essere un soggetto molto bravo molto capace, molto tecnicamente efficace ma che purtroppo ha con delle problematiche di disfunzioni, di disfunzionalità dal punto di vista funzionale potrebbe andare incontro a dei grossi problemi di infortunio che potrebbero diciamo, compromettergli sicuramente magari anche la carriera. Okay. Abbiamo parlato di allenamento funzionale una breve sintesi che è un argomento ampissimo abbiamo... Sì, è un argomento molto ampio eh, devo dire che l'allenamento funzionale di per sé eh, deve un attimino ritornare ai concetti base che sono appunto i concetti su cui si basa eh, la funzionalità del corpo sono dei punti cardine del corpo stesso uno di questi è il core, il nostro nucleo centrale eh, gli altri sono l'anca, e eh, l'escapolo la toracico dei punti chiave sui quali è fondamentale lavorare dopodiché da lei si può parlare di altre discussioni corsi dell'allenante funzionale che possono spaziare dal CrossFit al CST, però l'importante è lavorare sui punti chiave della funzionalità. Ultima domanda, preme dei saluti, quali sono gli esercizi che consiglierebbe per prepararsi adeguatamente ad un allenamento? Sicuramente la, gli esercizi più importanti sarebbero esercizi di Core Stability, cioè di Funzionalità a livello della zona profonda addominale, non sto parlando diretto dell'addome, ma di zona profonda, di quel corsetto che ci contiene, ci mantiene, ci sostiene e ci dà adeguate capacità di movimento. Quindi esercizi inizialmente mirati soprattutto in quella zona centrale. Dopodiché un lavoro importante sul gluteo, sulla flessibilità, ma prima di tutto core stability. Ok, grazie per Sportsmall.it e tu.